Mancano pochi minuti alle 5, siamo già all'ingresso dei varchi dello stadio Maradona qui a Napoli, la gente sta cominciando ad arrivare numerosa anche se in ordine sparso. Imponente il servizio d'ordine di polizia, carabinieri e guardia di finanza, ma non credo che dovrà servire o che possa succedere niente. La gioia è veramente tanta. Continuate a seguire il servizio perché adesso facciamo veramente un bel giro intorno allo stadio. Allora, eh, siamo con dei giovanissimi sostenitori del Napoli, ma... Mi sta sostenendo anche questa? Ma... Si sta sostenendo anche con una bella limonata, mi pare. Ragazzi, cosa vi aspettate da questa gara, di questa sera? Eh, mi aspetto un Napoli eh, che ha voglia di, di finalmente di conquistare questo tricolore. Speriamo. Tante belle cose. <ride> mi aspetto un 2 a 1 del Napoli. Mi aspetto mi di festeggiare tutta eh. sì, la notte. Ha già festeggiato fino a quando finisce la limonata. Ciao ragazzi, grazie.